Cioè, tutta la frutta killer, no? eh, killer. killer diciamo sono gli agrumi nella loro generalità e poi anche il kiwi e l'ananas. Io metterei anche diciamo, alcuni frutti acidi che ho assaggiato in Brasile, sono stato anche in Centro America. La serola. La serola è quasi una guanapola cioè, eh, la la la guanabamba, no. La guayaba, che è molto famosa. Sì, quello verde, tutto spinoso, mi sembra, che ha poppa cioè, del bambino. Fa, fa un profumo, fa un profumo, fa un profumo, fa un profumo rosa. Dietro, allora, forse stai parlando del durian. È frutta americana tra più classica. Ah, perché anche il durian è un altro frutto di quelli che puzza che è una bellezza. perché... Mh. Ma guarda, di frutti tropicali... Ma ce ne sono casini di frutti tropicali però a me sinceramente che ho assaggiato tutti questi tipo il zapote, il tamarindo eh, li ho assaggiati vari, adesso non mi ricordo neanche il nome di questi frutti cioè, dal punto di vista gustativo, forse perché io sono impostato a mele dalla mattina alla sera forse anche per quello, eh, non trovavo molto di gradimento non trovo molto di gradimento quindi è chiaro che io ho sempre impostato eh, Tanto tanto c'è la crepe dietro? eh? eh. La papà. Come? il mango e la papaya il mango e la papaya sono dei frutti dolci però leggermente acidificati li paracuiamo. Sì, se. poi c'è anche il frutto della passione. È sì, è Il frutto uh. della, della passione è leggermente acidificato, è cioè molto glucosio, no? Cioè molto glucosio. Come anche i gelsi, i gelsi sono dei frutti che hanno il 95% di glucosio I gelsi. L'altro dei gelsi non, non li conoscete no? i gelsi. Sono pompe di glucosio eh? No, la fatta, buone, sono buoni, frutta di bosco sono buonissimi, no, no, anche i lamponi sono Anche i frutti No, no, ma sì, la frutta di bosco è assolutamente fine sì, sì, sì. con l'acido, ma va benissimo. Sì, eh, sì, va sì. benissimo, no? Basta che ti ricordi agrumi, anni se frutta chili e a vedere i pappoli. Anche Mi le fragole sono leggermente, un po' di più da leggermente città, ma vanno bene, diciamo. La fragola è una derivazione Le piante. Le piante? ma se non è frutto <ride> no, ma poi le puoi mangiare in fase vegan capito? in fase vegan te le puoi mangiare le verdure cioè se tu sei in fase vegan ti fai un MDA vegan va benissimo cioè dopo la metti anche la verdura no, non quella, è un ma sempre in fase vegan va bene e guarda, sono tutti i problema minore i torrenali grossi sono i semi, i legumi, i torrenali mali cioè quello è quindi è e le verdure sì sono tossiche ma <ride> cento cioè, volte meno rispetto a seme, soprattutto i le legumi le le le le le eh? che i, i vegani ne abusano, sono iperproteici e sono estremamente dannosi anche quelle, non parliamo di seta, eh, <ride> tofu e Durano del, dei periodi. Guarda, è sufficiente un mese per ogni fase, per esempio è sufficiente un mese per fase eh, la fase vegan, la fase onariana la puoi eliminare anche da un giorno all'altro, senza problemi di salute, in moltissimi l'hanno fatto, l'ho fatto anche io. L'unica cosa è la fase 20, sì, è meglio che la tieni per un mese, magari se sei abituati a mangiare di tutto, passando uh, dalla da pasta e dal pane col glutine, passi alla pasta e il pane senza glutine, poi passerai alle patate, poi alle patate, che è un tipo di patata che ha ancora meno amido della patata, per poi passare finalmente alla banana, che è l'amido migliore, l'amido della frutta. La transizione migliore sarebbe Almeno questa, siamo, siamo i tempi gente, poi sono anche relativi da persona a persona e non dobbiamo dimenticare che viviamo in una società di tutto di ma di drogati, perché come abbiamo visto quello che noi consumiamo normalmente, che chiamiamo cibo, non è cibo, è una vera e propria droga che causa una tossicodipendenza, con una, eh, è come cercare di smettere di fumare nella sala dei fumatori, è molto difficile, sono quasi impossibili, per questo dobbiamo cercare di coinvolgere gli altri nel seguirci in questo percorso perché da soli non ce la possiamo fare ecco qua la stella La stella polare ci sono domande? qua qua eh, allora comincio a dire che ho qualche dubbio vedo che ad esempio molti frutti non vengono trattati in osbici come ad esempio questa è la papaya o il mango ma fai gli interventi di poco tempo. Noi intendiamo, li raccontiamo tutti nella frutta dolce perché sono sì, tutti sì, leggermente acidificati. Es es esatto, ma ad esempio il manco che fa parte della famiglia del pepe ad esempio che ha delle sostanze che non fanno più bene. Tutti i frutti dolci sì, hanno delle sostanze eh, che non fanno bene. La, la, la, la papaya che è per esempio dei tipi che mangiano le proteine come chimica, la stivitia, la papaya, la papaina, non è quello. Se vuoi vedi a sperimentare, che sulla sperimentazione per devi fare non è quello. Ve lo un, un esempio. Ad esempio. Voi parlate molto di fisiologia tra pianta e ittico, no? L'olivo viene detto che è molto difficile che può germinare. Questo non è vero, che poi vai a vedere c'è cioè un uccello che lo mangia e tramite quel, cioè il suo intestino può germinare perché i momenti del seme vengono... Cioè, se si vengono attivati? No, vengono, diciamo lavorati, no? e quindi è più facile per chiami per noi. Quindi, ad esempio, ci sono dei frutti in cui noi dovremmo aiutare il frutto a germinare. Io detto con il melo, non vedo come noi mangiando il frutto, l'ho spiegato prima questo, no, no, esatto, perché io non vedo come il motivo perché noi dovremmo lanciare una mela. Io non ho mai provato i ciliegie, per esempio. Ah, c'è il volume di... Ah, no, no, no, Ma io non per ho mai provato i ciliegie, tutt'altro. Ma per i ciliegie ho avuto il volume per terra. Per una volta a lanciarlo nei sì, mesi. Di questo farebbe anche... La ciliegia è un foto specie specifico per... Ah, la mela, lo so benissimo. La mela. Pino in un'anche sepolino. La, la mela nasce in Kenya, nella 24 di 800 metri dal terzo, dove è la cosa io con le mie argomentazioni mi sono arrivato comunque in, in, in un'altra parte ma comunque sempre in un ambiente col di noi col assolutamente, ho 200 metri d'ordine la mela è un frutto che si, si, si, si propaga molto facilmente per questo motivo perché la sua forma gli permette di rotolare <ride> e <ride> e, nel il discorso è che dovremmo fare è una palla l'unico animale vediamo che è figlio di la mela per esempio questa è l'orso in Kazakistan l'orso in Kazakistan mangia tutta la mela e poi la base più cade da un'altra parte e anche e poi poi è... la mela del Kazakistan non è la mela del eh, la, diciamo la che... mela del Kazakistan non è neanche una perché ci sono talmente tanti. no, il malus si via si, quello di cui parli tu che è stato trovato in Kazakistan non è il malus comunis a cui ci riferiamo noi il malus comunis è quello eh, della mela originaria eh, ma tu anche per tutti i frutti che la mela, la mela star, cioè, ma non dico la mela star, ma la pesca ha domesticato, cioè il valere, cioè una, una pesca. Ma non ci è... interessa questo perché non è specie specifica per noi. Va bene, anche la mela. Eh... La mela è pericoloso di fruttosio, eh? forse non abbiamo risposto bene prima, è più alto la star è più alto del fruttosio. L'uomo fa il glucosio. Può io. anche essere che la star non sia la mela originale, ma è la mela. Simile a quello originale. Ah, ok. E allora ti può dire quello. Poi io sempre so che la Fuji ha più al significato. ha significato va bene, ha significato organizzato non è sto... già fatto prima l'argomento, ma ha più fruttuoso della stata. Eh, no, dell no, no, no, no, no, non è vero. mi sono argomentato e ho guardato. Eh, anche noi mi sono argomentato. No, ah, ok, allora potremmo sì, sì, no, sicuramente senza... no, eh, dopo ci non è un problema. Ci sentiamo magari di attento? Scusate, non c'è un testo? Sì, c'è un account. Non lo un un no, diciamo... No, cioè, tu, tu dici che ha più fruttosio della strada. Eh? Sì, ma non è che io nella Fuji o quello che si fa. No, no. No, no, no, stai dando l'informazione. Io penso che ci siano tanti argomenti, ancora che, che non siamo arrivati per dire... Saremo un continuo studio per me, molte, molte cose che, che dite per me trovo... Infatti siamo, siamo tutti in fase sperimentale, esatto, esatto. il problema è che nemmeno l'università fornisce, eh, pensa, da 7 miliardi e mezzo di persone sul pianeta, dice che siamo onnivori. noi la prima cosa che dovremmo fare è chiedergli quali sono le evidenze? No? Sia teoriche che non ce l'hanno, ma sia pratiche, non ce l'hanno nemmeno quelle pratiche, perché il mondo è pieno di ospedali, ogni ospedale è pieno di gente, cioè, quindi non, non ci danno né eh, basi teoriche né basi pratiche, quindi siamo lasciati completamente soli ognuno di noi da sperimentare. Quindi tu pensa, noi siamo, magari abbiamo fatto un percorso più lungo anche voi, no? cioè, stiamo adesso dibattendo, infatti, sul, sul, diciamo, sulla punta della piramide: se la punta è proprio a sinistra o proprio a destra, quindi è ovvio che. che, che che stiamo parlando di un pelino, no? quindi, però l'importante è che siamo d'accordo sulla base, no? E poi per arrivare lì eh, poi quando il campo della frutta, frutta no? è è Poi lì, lì ovviamente adesso stiamo... E quello che è il campo della frutta. Allora vita. Lì, e lì praticamente eh, ci possiamo scambiare ancora le informazioni, perché, perché tanto eh, all'università sì. non dico sanno niente, no? eh, so niente Quindi alla fine l'unica cosa che posso dire io, io eh, sono. 1989 che faccio esperimenti, mi sono 27 anni, nell'89 c'erano migliaia di fruttariani in Italia. Lo visti tutti, uno per uno. Allora tu dimmi se oggi di quei migliaia tu ne trovi ancora uno fruttariano. E no, tutti ma però qualcuno c'è ancora, qualcuno c'è ancora, no perché appunto, perché qualcuno c'è ancora, ma sono quelli che mettevano solo a base mele la loro alimentazione, tutti gli altri li ho visti fallire uno a uno. Cioè se non metti la mia... Quindi io mi baso tutto sui fatti, io vengo da ingegneria, se vedo i fatti, la verifica sperimentale c'è. Cioè, adesso sento tante teorie dette da persone che sono tre anni e provano che sperimentano, contro i 27-30 anni che non hanno mai visto un fruttariano di loro oltre se stessi essendo tutte le teorie de del mondo eh, fate una statistica, andate a vedere migliaia, girate il mondo, andate a vedere i raduni fruttariani migliaia, dovete vederne migliaia poi quando vedete che tutti quelli che prendono frutta acida hanno più problemi lenti hanno l'ossafugati, cascano i capelli, hanno la pelle acida eccetera e mangiano a base di agrumi, chi li ripetiamo, stiamo parlando di errori di fruttarismo allora eh, ti accorgi che non è una teoria, è proprio un fatto, non è vero. Poi quando vedi quelli là in MTA, se uno lo fa bene, MTA è anzi. una frutta da arrivato per conto mio, ma anche la frutta carina, è una casa di un addirittura che fa un addirittura più grande. Infatti non bisogna Ma Anche parlando delle pollamina, la banana e il pomodoro ce l'hanno poi di lì. no, la banana al pomodoro c'ha 10 contro 60, cioè 6 volte di meno più della carne no? o delle altre cose Sì, più della carne però ehm, è un fattore importante però la carne è una ci sì, ma va bene. tu magari con un'alimentazione di un determinato come? no, mi faccio domare per gli ah vabbè sono l'ultima che questo è proprio di arrivare alla dieta, nel senso di togliere i cibi e inserirne altri no come più per italiano come per il tofu. Mettere la frutta organizzata, è un po' come sostituire i fagioli dalla carne sì, sì, sì, infatti è tutto, sì, questo, tutto in equilibrio Questo annulla po' di miglioramenti che ti hanno Beh, di diciamo, eh, guarda, è come... Per eh, quello non ti chiamare, non, non ti viene a perdere. Diciamo che, è, infatti, è una gradualità Non puoi passare da tossine certo a tossine zero no, no, no. no, Quindi devi, devi mettere dei tossine È importante raccontirlo sì, sono sì, sì, sì, sì, sì Ma come fatti questo? perché molte gente, poi io ho cominciato a dentro con voi, ma poi ho dovuto sperimentare e capire che non era solo lì, ma quello che facevo lì, quello che Comunque, bisogna sperimentare, perché non stessa se cioè che Comunque, guardate come le denunciare siamo a quando eh? io non ho toccato il computer, si è fermato da solo sulla mela stagna. Eh? Chi è che. Di... Di... Di... Di... Di... Di... Di... Sì, iniziamo, eh. poi. Sì, Poi c'era qualcun altro. Eh... Volevo dire una cosa perché questo ragazzo ha detto che alcuni cibi, alcune frutte come l'avocado, l'avocado e il pomodoro, eh, non mi ricordo che cosa, gli davano fastidio. Anche io, quando ho iniziato, sicuramente ero molto intossicata dagli altri cibi non, non adatti all'uomo, però adesso, per esempio, non riuscivo a mangiare, faticavo a mangiare la zucchina, gli spaghetti di zucchina crudi, come un po' di brividi, un po' di. cioè, La zucchina per me, me all'inizio veramente. È secola, non riuscivo ancora a mangiare solo spaghetti di zucchina crudi, cioè diciamo che solo dire alle persone che vogliono iniziare di non fermarsi a una prima esatto, micro difficoltà, cioè per dire, ah io magari pensano che una certa frutta non sia adatta vada bene per loro perché in quel momento non la riescono a, a digerire bene, non la setono, però andando avanti, disintossicandosi, eh, sicuramente le cose cambiano. Certo. Quindi dare tempo a se stessi di poter provare i benefici e provare a utilizzare questi cibi, questi frutti più avanti, magari eh, sicuramente le cose cambiano, non fermarsi alle prime difficoltà. Eh. Sì, sì. L'importante è non soffrire troppo, cioè quando vediamo che veramente stiamo soffrendo troppo, in realtà significa che ci stiamo disintossicando troppo velocemente e quindi per esattezza ci stiamo intossicando. Come diceva Duncan prima, non possiamo essere onnivori e passare il giorno dopo a solo mele, dobbiamo effettuare la nostra gradualità che è soggettiva ce lo danno anche i nostri sintomi questo non toglie che comunque bisogna seguire un'impostazione scientifica che rispetti certi parametri base come l'equilibrio acido-base e i ritmi circadiani di cui parlavamo prima per questo è importante a colazione mangiare solo mele perché il corpo è in fase catabolica, sta eliminando i rifiuti della giornata precedente per cui se andiamo a mettergli una brioche eh, roviniamo tutto il lavoro di pulizia che sta facendo a pranzo siamo in fase anabolica la fase di utilizzo delle risorse energetiche assunte il giorno precedente e anche qui non avremmo bisogno di nutrirci per cui è sufficiente eh, qualche mela o qualche frutta dolce a cena, cioè dopo 12-13 ore che ci siamo svegliati il corpo entra in fase trofica, cioè di assimilazione dei nutrienti infatti in natura la specie umana mangerebbe una sola volta al giorno eh, intorno a quando tramonta il sole più o meno Quello sarebbe la fase trofica perfetta per della specie umana sì. Mi scusate se vi dico una cosa, a parte che tra un po' ma se non a mangiare così eh, eh, verifichiamo. Eh, vi volevo invitare a quelli che guardano internet, eccetera, a mettere un mi piace sul, sul sito della nostra associazione. Quindi se avete eh, la possibilità di farlo è www.26marzo.org. Okay. Okay. Mm. su Facebook... e.it non sì, il, il, il punto it, <gresso> il del battuto è il punto it. Ripetiamo. Sì, 26 marzo.it No, hai detto prova. È Facebook 26 marzo. E su Facebook è il 26 marzo. Ok, ringrazio. Uh, e... Allora c'è la cena, gli ultimi interventi. Per chi non lo sapesse, adesso tutto quello di cui abbiamo parlato, c'è la cena proprio fruttariana carpotecnica qui dove si stanceranno tutti i piatti che sono messi prima. Non è la mela intera, ma la mela più, è diversa. A spaghetti, a spaghetti, giusto per darci il gusto di essere in Potete scrivere la cena, le vostre competenze bene direi che siamo, siamo in conclusione siamo in conclusione siamo in conclusione adesso andrai a fare la diretta dalla cena oppure no no no Beh, almeno, dopo... almeno lo spaghetto vabbè andrò a riprendere la... un pochino anche di Bene, eh... Salfiamo... Salvo Mandarano, <ride> saluto la sua Radio, cioè, Movi Radio. Moviradio, Movi. Movi, Movi. Bene, ci salutiamo da qua. Eh... Vediamo un attimino di prendere qualche. qualche è sempre il simpatico, questo è Luca Lelli e Nicolas Cavallucci, sta anche su Facebook comunque ricordiamo che la sintesi la sintesi è sempre... questa è la prevenenza lungo, ricordiamo che è la prevenenza lungo abbiamo voluto la sintesi sì, se... stiamo preparando della bibliografia sì. una... relativa comunque scrivete su Facebook da Nicola Cavallucci tanto non risponde, lo risponde dopo tre mesi Giorgio sta ancora aspettando che adesso il puoi aggiungere che non avete risposto bene se le camere aspetta bene, sentiamo i ragazzi io non ho capito. Voi non siete fruttariani? Siete... Ah, voi siete fruttariani. Ormai da quasi due anni. Ah, quasi due anni. No, pensavo che fosse un'altra filosofia. No, no, invece fruttariani. Però indipendenti. Ah, indipendenti. Liberi pensatori. Liberi sì. pensatori. Okay. Allora, vediamo un attimino se abbiamo qualche.. Qua abbiamo il banchetto dell'associazione. qui okay, abbiamo salutato il segretario, qui abbiamo il vicepresidente buonasera, Roberto. Buonasera. Roberto. Sono, sono morto se per questo. C ho un braccio Diamo una, una, una... Come si chiamano quelli del Attivisti o un ah, associati? Associati. Qui vediamo un po' di gente. Oh, un po' a sentire, oh, abbiamo, anche una... abbiamo anche un politico, <ride> non volevi fare le tre ore di riferimento, eh, eh, infatti eh, ne sto facendo quattro, <ride> anno... come è andato questa? Molto bene, sì, eh, ti è piaciuto? Sì, molto. Sì, è piaciuto? Sì. Spero che mi piaccia anche dopo, mi sì. Spero... posso piacere, Spero... soprattutto dopo, qui abbiamo Manuela sì. Sangiorgi, la, nostra... uh, la, la nostra consigliera, comunale sì, sono... anzi una, capogruppo. Sei arrivata adesso o sei arrivata già? No, io veramente sono arrivata adesso, ah, quindi non posso neanche chiedervi come come ti è piaciuto o meno. No, di dai, me, menti, dai tanto come politico sai mentire. No, Tutti no, i politici mentono. no, io no. Dai, sono curiosa di provare queste verdure questa frutta così insieme, okay. Andiamo ad assaggiare. Ok. Sì, oggi okay. gli spaghetti li ho fatti io. bene. Mi... adesso andiamo, andiamo di là più ormai abbiamo sgomberato tutti oh, i ragazzi mi sa che vanno a fare un viaggetto a piedi bene Qui abbiamo un'altra... La, la, no. la crisi... <ride> allora andiamo a vedere in cucina come è andata. Adesso stiamo andando verso... Il ristorante... tra poco chiuderemo la diretta streaming allora ecco questo è il ristorante dove verrà consumata la cena fruttariana allora, qui abbiamo Fabio no bisogna per... entrare di là falli entrare di qua Fabio sto chiudendo la diretta streaming come okay. com'è andata? Mi sembra tutto perfetto tutto bene? tutto bene Ok, allora eh, volevo, volevo intervistare un attimo velocemente la nostra cuoca. <ride> la nostra cuoca dov'è? Dov'è? Sei già libera? Non è ancora libera e libera? Adesso aspettiamo un attimo che si liberi. Ti posso. sto chiudendo la diretta, volevo farti una. una, una, una sei bellissima? Sei bellissima. Allora qui abbiamo dai ma mi stavi riprendendo sei in diretta streaming sei in diretta streaming ci saluti dai ciao a tutti ecco io sono Lorenza Lorenza che è la cuoca della, la cuoca della questa... filosofia fruttariana esatto quindi puoi... dai un messaggio a chi eh, vuole avvicinarsi a questa vita <ride> <ride> sei preparato allora facciamo così eh, qui ci sono dei piatti vieni, dai vieni allora vediamo un po' qui abbiamo Davanti a 50 persone, ma davanti alla telecamera va no. benissimo. Qui abbiamo: questo qui è, un, eh, è una mela eh, tagliata in un certo modo che risulta tipo fettuccina, uh -huh. condita con un sugo di albicocca e fragola. È per iniziare: è un questo dolce per iniziare. Per iniziare Poi? Esatto. Poi, dopo abbiamo un gaspaccio che adesso qui, insomma, fanno mela, adesso, per però, ah, questo qua è un gaspaccio questo, che questo è quello che viene dopo quello. Viene E' dopo una è tipo pezzettino. una zuppa, zuppa. fredda eh. spagnola, fatta con pomodoro, cetriolo e peperone. Perfetto. Poi? Poi dopo a seguire abbiamo un un'insalatona di frutta otaggio, che è questa qua. Ah, bellissima. Mm -hmm. Molto bella. Io Son... so fame. Bravo, bene, eh, mi, eh, bene. Mi, mi a scucchiare io. Poi dopo <ride> abbiamo, vieni, le polpette. Abbiamo le polpette. Aspetta, queste qua intingile pure. Mm -hmm. eh. Sopra e sotto, non troppo perché è molto, è molto saporita quella. Questa è un'altra cosa che si sì, sicuramente è, è squisita. Poi, questa che cos'è? Una ecco, questo qua sarebbe no. una cosa no. rustica da mangiare tipo pane, fatta con solo il platano. Ah, quel famoso, il famoso platano. Dovevo farlo a piedina ma non abbiamo avuto... siamo arrivati lunghi. Lui no, abbiamo guarda, fatto guarda. il forno che è ma poca importanza, mi ti è che serve. Così è ancora più buono. Bene. Questi sono spaghetti di zucchina. Oh, bello. I famosi spaghetti di zucchine che abbiamo visto durante la Qualche cosa, adesso sono polpette, adesso sono ricoperte di sugo, però sono polpette che sembra carne, Aspetta. che invece è? La base è sempre di platano e, ah. e poi abbiamo melanzana, zucchina e peperone per insaporire. Perfetto, non vedo l'ora di provarlo. E Qui abbiamo un altro. Questo era No, questo qua è un sugo. Dopo da aggiungere per chi lo ah, vuole. Ok ed è tutta frutta tutta frutta, frutta Vedi, dolce, rag... frutta ortaggio e frutta grassa brava, ti ringrazio per questa Grazie bellissima spiegazione e adesso possiamo dire che non ci resta che andare a tavola esatto, ci okay. stiamo aspettando ok, andiamo a tavola ciao a tutti e vi, invito, vi invito a provare la cucina fruttariana perché da quello che Abbiamo ascoltato, fa bene alla salute, ecco c'è anche la fila, fa bene alla salute e sicuramente fa bene anche alla, al nostro pianeta e al nostro clima. Con queste immagini vi saluto e ci vediamo lunedì all'evento sul TTIP al, ai cappuccini. sempre Ivone. Ciao a tutti.